Fondamentali. Quarto punto. Quarto punto, la pretrazione. La pretrazione è importantissima perché imposta il tiro del proprio. Sono nella mia posizione, ho fatto lo string, l'incocco, posizione dalla mano, tiro leggermente la corda verso di me per annullare il peso dell'arco e guardo il centro del bersaglio